Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto questo nuovo, diciamo, elicottero che è stato aggiunto da Rockstar eh, per la modica cifra, ragazzi, di poco più di 1.815.000, insomma, non è il Sea Sparrow, ragazzi, questa mostrata di veicolo è proprio una mostrata, ragazzi, cioè fa proprio cagare, una cagata pazzesca. Comunque eh, andiamo a modificarlo insieme. E andiamo a vedere le poche cagate che ha questo veicolo. Perché, come tutti i veicoli del resto, hanno veramente pochissime cagate. Non i veicoli, scusate, velivoli. Come tutti i velivoli, eh, sono qualcosa di allucinante. Io ve lo giuro, ragazzi. Non capisco perché la Rockstar continua ancora a mettere merdate. Questo qui ragazzi dovrebbe essere un elicottero che atterra sull'acqua ragazzi, È mostruoso insomma, uno dice ah oh, vedi atterra pure sull'acqua, è una cagata pazzesca regà, è una cagata pazzesca, sinceramente secondo me non li vale tutti questi soldi il milione ma proprio in se stesso gli aerei, ma che cazzo ci devo fare con tutti questi aerei? A Roxar. ma ci ha rotti i coglioni, invece di stare lì a romper cazzo con l'aereo. e a romper cazzo con le macchine e con tante altre merdate perché hai trasformato GTA in un gioco bellissimo che era, l'hai trasformato in una guerra totale cioè se io volevo la guerra giocavo a Battlefield, non giocavo a COD, non giocavo a GTA per la madonna, cioè... Dai Roxar, dacci una tagliata Con questi veicoli di merda Ok, questo non è un veicolo da guerra Comunque spara Non serve un cazzo Non serve un cazzo perché Secondo me non serve proprio un cazzo Un veicolo del genere Come tutti gli altri veicoli non un cazzo. Servono solamente a farci e spendere sordi Brutti testa di de cazzo Della Rockstar Game Avete rotto lì coglioni Invece di testa lì e cagar cazzo Con questi veicoli perché non mettete che chi si suicida in qualunque caso prendete gli abbassate il radio? Per dire, perché non risolvete tanti bug invece di stare un percasso con costa aerei e merda che neanche atterrano sull'acqua? Ok, a me se non concesso che io sono atterrato come. come in kamikaze in mezzo all'acqua. Eh. Però vabbè, comunque sia, avrebbe dovuto un minimo galleggiare. Si sì, galleggia come no, a testa in giure che galleggia sto coso. Comunque sia, eh, vabbè. Lasciamo stare. Lasciamo stare cara Roxar. Facci un regalo grande. Elimina tutti queste teste di cazzo che si suicidano per mantenere radio. Fanno un gioco de merda. E tutto il resto. Cerca di correggere il gioco. Non mettere altre cagate. Perché sennò farà la stessa fine di PS3 il gioco. Ma tanto figurate se voi state a sentire a me, brutte teste di cazzo. Comunque niente ragazzi, sotto bandiera francese vi lancio un saluto, un saluto a tutti e al prossimo video.